Ciao a tutti! In questo tutorial vedremo come accedere a un Team in base alle credenziali ricevute dalla nostra scuola o dalla nostra azienda. Per questo ecco, ci richiamo nel campo di indirizzo di accesso e inseriamo la mail che ci è stata fornita. Per esempio, docente generico, chiocciola, ecco l'estensione della scuola, scuola, per esempio, x onmicrosoft.com e clicchiamo su accedi. A questo punto ci comparirà la schermata in cui dovremo immettere la nostra password. Dopo averla digitata nell'apposito campo clicchiamo su accedi. Vedremo quindi apparire ecco, il nostro Teams direttamente alla sinistra dell'applicazione cliccando ben due volte doppio clic entreremo subito a farne parte e questo è tutto buon lavoro con il vostro team